Un saluto a tutti e a tutte, sono Laura Antichi e oggi vi voglio uh, parlare di www.jigsawplanet.com, uh, un'applicazione online per realizzare dei uh, puzzle. È un ottimo strumento nella didattica digitale integrata e pluridisciplinare può essere realizzato in diverse situazioni didattiche. I puzzle sono un'attività molto eh, stimolante e hanno una funzione importante eh, nello eh, sviluppo eh, cognitivo in quanto legati al riconoscimento visivo, aiutano poi la concentrazione su uh, di un tema e la comprensione degli argomenti, sviluppano capacità e abilità di problem solving e di pensiero strategico, migliorano il self control e l'autostima, sono inclusivi perché quelli online possono essere attribuiti a tutti gli studenti con minore o maggiore difficoltà in base al numero delle, te delle tessere create. Le applicazioni online eh, sono molteplici. Eh, ho scelto questa per eh, la facilità di utilizzo e di eh, condivisione. Andiamo ora al sito JigSaw. Planet.com come eh, vedete da, nel browser e eh, se non siete registrati, vi potete registrare oppure potete accedere attraverso eh, il facendo lo, login. Io sono registrata e quindi accedo. Questa è l'interfaccia della home e avete i puzzle eh, casuali, avete i puzzle in eh, primo piano che sono stati inseriti dal, dagli altri utenti. In più avete la possibilità di vedere i vostri eh, puzzle, di ehm, creare anche all'interno dei vostri puzzle degli album, ad esempio per argomenti, crea album, vedete fatto. Uh, uh, visibilità public o uh, privato ok io ho già creato un album e um, avete uh, poi i giochi salvati avete uh, l'esplora gli ultimi creati i più giocati nella settimana i più giocati di sempre giocati ora e poi le ricerche uh, popolari ma andiamo subito a vedere come uh, si crea un uh, puzzle online crea e quindi noi andiamo a scegliere il file in scegli file e uh, eh, ho scelto i uh, girasoli di uh, Van Gogh poteva essere qualsiasi altra immagine come vedete e eh, ho la possibilità di scegliere il numero dei pezzi minore il numero dei pezzi più facile sarà il puzzle e eh, eh, maggiore eh, il numero dei pezzi sarà più difficile poi posso scegliere la forma delle tessere mi sta bene questa e, ehm, e poi l'album la, è quello che ho fatto potrei anche cambiarlo e scegliere un altro e eh, è, è bene eh, comunque mettere il i tags quindi metterò Van Gogh almeno eh, un, eh, uno eh, Van Gogh ok e, e, la lista sarà separata de, dei tags sarà separata da spazi ok e vado a creare il puzzle lo faccio facile per fare in fretta a farlo ecco questo è il puzzle Posso mh, aiutare, ci si può aiutare con una guida fantasma, col fantasmino del, eh, del, eh, del puzzle da realizzare e poi eh, sono 24 le tessere che sono eh, state create e eh, mh, poi posso andare anche in impostazioni eh, del gioco. Eh, quindi posso eh, andare a schermo intero, mostra automaticamente l'immagine all'avvio, mostra automaticamente il fantasma all'avvio, mostra un contorno se il fantasma è nascosto e da qui posso anche eh, scegliere eh, l'opacità come vedete del fantasma e la posizione del fantasma e il colore di sfondo, ok Okay. ora vado a eh, senz'altro eh, creare il, il puzzle utilizzo il trascinamento per realizzare la eh, composizione del puzzle una volta realizzato quindi il puzzle la composizione vi viene restituite una congratulazione e vi viene anche detto quanto tempo ci avete messo uh, per farlo e uh, uh, il numero dei pezzi che erano uh, da utilizzare quindi uh, vedete che uh, insomma è abbastanza semplice ed è abbastanza uh, divertente poi posso eh, giocarlo con um, maggiori, eh, maggior numero di test room eh, eh, eh, eh, e quindi eh, in questa maniera posso attribuirlo agli studenti eh, con diverse abilità in condividi posso eh, condividere il mm, puzzle su uh, Facebook, su Twitter via mail o incorporarlo Ecco, e eh, posso poi anche eliminarlo, spostarlo e così via. Come vedete, eh, quindi eh, è un'attività questa che può essere sicuramente eh, consigliata durante eh, soprattutto eh, il, il, lo, il lockdown o comunque nella didattica digitale integrata. Se ora vado nei miei puzzle, ritrovo il puzzle che ho appena creato, quello su appunto eh, i girasoli di eh, Van Gogh. Per completare l'attività didattica potrei eh, predisporre una scheda, eh, un hyperdocs eh, checklist, ad esempio un'esercitazione se uh, sto facendo storia dell'arte mi sono occupata di uh, vincent van gogh quindi eh, ho proposto questo uh, uh, puzzle sui girasoli uh, chiederò ai partecipanti di uh, fare il puzzle uh, all'indirizzo tal dei tali e di proporre poi delle altre informazioni aggiuntive, cioè circa informazioni su Van Gogh e i girasoli nel web, proponi almeno tre link di approfondimenti, poi rifletti con il tuo gruppo, crea una presentazione collaborativa ad esempio in uh, Google Drive uh, di Van Gogh e i girasoli. Poi pubblica il lavoro, ossia inserisci il compito richiesto in Classroom, presenta i discuti, presenta il lavoro di gruppo eh, commentandolo in un webinar eh, dedicato. Quindi anche è anche ottimo eh, completare l'attività eh, didattica con una, una scheda per rinsaldare i uh, contenuti e le uh, capacità degli studenti. Ecco, questo è uh, tutto. Vi saluto.